buongiorno a tutti cari colleghe e colleghe facciamo vedere con questo breve tutorial come è possibile fare una breve video lezione attraverso il programma sostanzialmente gratuito chiamato bandicam e poi è possibile eh, caricare questa breve video lezione sul proprio canale di youtube anche in modalità sostanzialmente privata e poi è possibile condividere questa video-lezione su uh, un ambiente di apprendimento come ad esempio Google Classroom oppure la FAD. Allora, innanzitutto bisogna andare sul sito www.bandicam.com e scaricare attraverso questo pulsante il programma Bandicam. Ecco, il programma si chiama Bandicam www.bandigan.com attraverso questo programma è possibile registrare una parte dello schermo l'intero schermo ci possiamo mettere noi di varie grandezze diciamo la nostra faccia mentre spieghiamo una documentazione, una presentazione, una dimostrazione una parte di una nostra lavagna digitale per esempio la Microsoft Whiteboard poi una volta che abbiamo creato questo video, possiamo caricarlo sul nostro canale di YouTube. Faccio vedere come si fa. Ecco, bisogna andare su YouTube e cliccare sul pulsante Crea per caricare un nuovo video. Crea, poi carica video. Infine selezionare il file che si vuole caricare. Io chiaramente in questo momento eh, caricherò un altro file, un file che ho precedentemente eh, creato ma in ogni caso ciascuno di voi può caricare il file che vuole, con estensione mp4, e eh, darà poi un nome a questo file, il nome che appare su YouTube, quindi ad esempio, esempio breve video lezione, Diciamo che su YouTube non abbiamo limiti, possiamo fare pure eh, lezioni più lunghe di 15 minuti. Bandicap ha una limitazione di 10 minuti, però volendo si possono creare chiaramente più file o volendo anche unirli. Qui si mette la descrizione della nostra video lezione. E poi possiamo scegliere se eh, a quale playlist associare le nostra lezione. In questo caso la associamo a Tutorial, però volendo si può creare anche una nuova playlist. Quindi la associamo a Tutorial, che io avevo già nel mio canale. Decidere se è o meno a, a, a destinato ai bambini. E poi, e qui dobbiamo decidere, poi... Possiamo andare qui e scegliere se il nostro, nostro video sarà privato, quindi visibile solo a determinati docenti del Pininfarina, ai quali io mando il link, oppure visibile a tutti gli studenti che hanno il link, e il link lo metterò su Google Classroom oppure sulla fada del Pininfarina, oppure pubblico, cioè visibile a chiunque. Immaginiamo che io scelgo non in elenco, quindi soltanto coloro che accederanno alla FAD o Google Classroom o ai quali io manderò una mail con il link potranno vederlo poi a questo punto faccio salva, attendo il caricamento, in questo momento siamo ancora al 69%, al 70% devo attendere la fine del caricamento ecco mentre il video lo sta caricando, qui c'è scritto visibilità ancora in sospeso perché non ha ancora fine di caricare, se rientro sui dettagli del video Posso modificare la descrizione, non posso ancora modificare la miniatura perché non l'ha caricato completamente, posso andare a controllare a quale categoria voglio associare, per esempio posso associare la categoria istruzione e posso impedire i commenti e le valutazioni del mio video, per esempio, oppure lasciarle e salvare queste modifiche. Ecco. A punto il video l'ha caricato, io quindi posso andare a modificare volendo le miniature se ce ne sono più di una. E a questo punto andiamo alla terza fase che è quella di condividere su Google Classroom il nostro video. Ecco, una volta che il video è stato caricato si può copiare con questo pulsante il link del video, si va su Google Classroom, e si inserisce un post dedicato a tutti, a tutti gli studenti. Per esempio, ecco il video da visionare. E poi si aggiunge un file, diciamo un, un video di YouTube. E qui si deve mettere il link che abbiamo appena creato, copiato. Si seleziona la nostra video lezione, si fa aggiungi. E a questo punto con la descrizione del caso e anche il nostro video da consigliare da vedere a tutti quanti gli studenti. E con questo abbiamo finito. Grazie a tutti.